Ciao, bentrovati o benvenuti sul mio canale, io sono Flori dal canale Naturopatia Olistica. Oggi parliamo della gratitudine e vi ringrazio subito per essere qui a guardare. Di solito noi rendiamo a ringraziare per qualcosa di ricevuto, ma raramente siamo uh, grati prima di ricevere giusto. Uh, siamo, stiamo qui e quindi già solo per questo motivo possiamo essere grati. Spesso ci dimentichiamo molto facilmente che siamo vivi e diamo per scontate che questa vita sarà per sempre, non è così? Bene, vediamo i benefici della gratitudine e come applicarli diciamo per fare un po' di chiarezza uh, che vuol dire essere grati nella vita il beneficio della gratitudine la vera gratitudine non, è, non ha nulla a che fare con il sentirsi un dovere di ricambiare un favore con il, il semplice ringraziare a qualcuno per un regalo ricevuto la gratitudine è un atteggiamento mentale che ci aiuta a trovare elementi positivi nella vita di ogni giorno oltre che un sentimento spontaneo basta su, basato sulle empatie eh, con gli altri e eh, consapevolezza di sé tutti di intanto un tanto inciampiamo delle eh, cosiddette giornate no quelli che, in cui tutto sembra andato storto prendiamo l'autobus il treno restiamo imbottigliati nel traffico, veniamo sorpresi una pioggia senza avere ombrello, veniamo convocati di una riunione di lavoro fuori programma, oppure dimentichiamo il cellulare nell'ufficio o palestra, solo per, per alcune uh, piccole esempi. Riuscire a essere grati della propria quotidianità nonostante imprevisi come questi significa, sviluppare abilità molto importanti. Uh, la gratitudine può migliorare la tua vita? Sì, lo dimostra anche la scienza, le ricerche scientifiche. Uh, dire grazie eleva le vibrazioni, um, e ci pone in un stato mentale positivo, che genera emozioni positive. Produce inoltre cambiamenti del, del flusso sanguigno, in quanto esprimere la gratitudine genera un ritmo cardiaco uh, corrente, ciò che è um, un andamento calmo e uniforme dei ritmi cardiaci. Il corpo aumenta la produzione di ormoni utili come l'ormone anti-invecchiamento chiamato DA, aumenta le funzioni uh, cognitivi e rafforza il sistema immunitario, si registrano uh, inoltre maggiori livelli dell'attività dell'ipotalamo, i flussi più elevati di dopamina una delle sostanze chimiche uh, prodotte dal cervello che influenza positivamente gli uh, ormoni e la cui mancanza provoca uh, depressione e ansia. La mente per una sua natura, uh, è orientata verso ciò che è negativo e quindi ci induce a concentrarci su ciò che uh, vorremmo, ma che al momento non abbiamo, il che genera sconforto, uh, malcontento, dilusione. La gratitudine invece um, si spinge e concentrandoci su ciò che abbiamo piuttosto che su ciò che non abbiamo. Ci spinge a attribuire valore a tutto ciò che la vita ci ha donato, delle piccole cose o grandi cose. Gratitudine significa dunque cogliere istante dopo istante il valore di tutto ciò che la vita ci offre. Cogliere e apprezzare, uh, ringraziare perché l'atto di ringraziamento apre il canale di comunicazione con il Supremo e che è le fonte uh, di ogni ricchezza. Vediamo alcuni benefici della gratitudine. Uh, per primo, aumenta l'autostima e la positività. La gratitudine non va risolta solo verso gli altri, ma soprattutto verso uh, noi stessi, la nostra vita. In particolar modo, quando le cose non vanno secondo la nostra aspettativa, provare una sincera riconoscenza per le per le esperienze con cui ci sono oh, confrontati, perché per ciò che abbiamo imparato nel tempo e per tutto quello che ancora possiamo fare per migliorare noi stessi. Il secondo Migliorare le relazioni con gli altri, la gratitudine verso un'altra persona sorge in un modo talmente spontaneo, possiamo essere grati per un genitore, un genitore che ci prepara il nostro piatto tutti i giorni, per un'amica che ci, ci ascolta, per il nostro compagno che ci sostiene. Ho fatto piccoli diciamo, esempi. Qualsiasi mh, sia il motivo della nostra gratitudine, questa si manifesta quando riconosciamo il valore dell'altro nella nostra vita. Il terzo sarebbe fare e conoscere, uh, crescere l'autostima. Sapere essere grati significa riconoscere i propri limiti senza per uh, questo sentirsi inadeguati alle situazioni o soffrire il conforto con gli altri. Chi esprime gratitudine è ben consapevole delle proprie doti, ha fiducia in se stesso. Il quarto ci fa bene, ci fa sentire bene la gratitudine. La gratitudine non, non aiuta solo a mantenere altro l'ottimismo ma favorisce anche il benessere fisico rafforzando il sistema immunitario, abbassando la pressione sanguigna e migliora la qualità del sonno, un vero tocca sana sia per la mente che per il corpo. Dirvi io vi ringrazio, naturalmente. Spero che questo video vi sia stato di aiuto.